Zarlok. I guardiani vanno distrutti se vuoi ottenere i frammenti. E io sono l'unico che può sconfiggerli. Mm. Io controllo le rune. Zagarak! Certo, Eklos. Ogni tuo desiderio è un ordine. Con... Salve, guardiani di Gorm. Permettetemi di presentarmi! Sono Zarnok, Eclipseon, Alchimista Stregone, il vostro incubo peggiore! Salamakora! Ah. Ah. Ah. Yeah. Ah. Che cosa ci è successo? Queste sono le mie mani? O oh, le mie gambe? Ah ha lanciato un incantesimo! Siamo tutti seppie! Forte! Sono una piccola fluttuante molleggiante seppiolina blu! <ride> no! Dormiti! Potenza degli elementi, forza del cristallo. Tarac. Solido come la roccia. Beh. Il cristallo batte la magia su qualunque campo. Spacca pietre! Ti è sembrato abbastanza solido? Ne ho altri trucchi in serbo per te. Che cosa? Finché mantieni la concentrazione, Trek, non può scappare. Non posso proprio venire in acqua in questo momento. Dormiti!